Bentornati su MyFootballJersey Oggi vediamo una maglia speciale del Manchester City quella dedicata al nuovo anno cinese in edizione FAN Manchester City e Puma hanno lanciato la nuovissima collezione dedicata al nuovo anno cinese tra cui una maglia unica in edizione limitata il 2023 è l'anno del coniglio d'acqua inizia il 22 gennaio 2023 capodanno cinese, e termina il 9 febbraio 2024. Il segno del coniglio è un simbolo di longevità, pace e prosperità nella cultura cinese. La maglia da calcio cinese di Puma, Manchester City 22-23, ha un aspetto elegante. Combina un blu intenso con i loghi dorati. Il design della maglia si ispira alla superficie della luna a rendere omaggio alla missione di successo della Lunar Rover cinese nel 2013 Wow! Secondo me è bellissima! Inizio subito col dire che nella mia classifica questa prende 5 stelle Veramente bella questa sfumatura e questa rifinitura in oro, ve la consiglio! Il costo lo vedete qui sopra? Cosa altro aggiungere se non che è veramente bassissimo? Peraltro, questa è arrivata in 12 giorni, quasi impossibile. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale per far crescere il nostro, la nostra community. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!